Ciao! Come state? Bene? Allora, questo è il solito post che facciamo dopo essere stati insieme in questa mattina per, eh, insomma, raccontarci un po' quello di cui abbiamo parlato. E allora, abbiamo parlato di copertine di musica, tra l'altro voi mi avete richiesto anche eh, delle, delle copertine. Eh, mi avete richiesto i dei mod e, e, e li abbiamo anche passati all'interno della nostra mattinata, ma perché parliamo di copertine di arte e di musica? Perché proprio con questo album dei Beatles eh bene, si è dato via a quella che era un po', diciamo così, il modo di porre l'arte all'interno della musica infatti voluto da, uh, da McCartney questo album è stato tra l'altro l'anno successivo all'uscita insignito di un premio come migliore copertina dell'album eh, e grazie ai Beatles diciamo così uh, si sono abbandonate un po' quelle copertine quasi anche eh, senza storia per eh, iniziare l'era del collezionismo, iniziare un po' quello che è stato così la collaborazione tra eh, pittori, fotografi e quant'altro proprio all'interno della musica. Quindi, questa mattina abbiamo raccontato un po' questo: certo, che l'avvento del, del CD, del compact disc, dobbiamo dire, ha eh, così abbandonato un po' tutto quello che era appunto il. Quella che era anche un po' la bellezza di avere un vinile tra le mani e studiare tutto quello che era alla fine eh, la storia e anche l'opera d'arte. Tra le opere d'arte ricordiamo Andy Warhol che è stato colui che eh, insomma anche all'interno della poparte non solo ha proprio dato il via a queste grandi collaborazioni. Questo è quello che ci siamo raccontati, abbiamo poi parlato anche dell'orto, del fatto che insomma tra poco inizieremo a avere di nuovo frutta e verdura di stagione, questa è una bella cosa, abbiamo così eh, raccontato un po' le nostre giornate e sicuramente ci siamo dati appuntamento a martedì prossimo per un'altra giornata dedicata come sempre alla musica. Vedremo insomma che cosa racconteremo la prossima settimana, come sempre metterò insomma la nostra proposta, intanto vi invito a seguirmi anche su Patreon, non solo radio, Simona non solo radio e naturalmente mandare una mail a imhlib1.it per le vostre segnalazioni o magari qualcosa di cui vorreste parlare all'interno del martedì mattina in cui ci ritroviamo a parlare di musica. Grazie, come sempre, naturalmente eravate tantissimi anche oggi, mi ha fatto molto piacere e come sempre, insomma, rinnovo l'appuntamento martedì prossimo e vi auguro veramente una buona giornata, ma soprattutto una buona settimana. Ciao!